Un saluto da Gerardo Paterna per ReTV, Real Estate Television. Oggi intervistiamo, abbiamo in studio eh, Fabio Raffaeli di investireadubai.com. Grazie Fabio per essere qui. Buongiorno Gerardo e grazie a voi per Bellissimo. avermi invitato. Ok, allora Fabio è uno specialista degli investimenti immobiliari a Dubai. Quindi molto verticalizzato, molto specializzato e cercheremo di capire con lui oggi come funziona. Intanto, proprio per così, fornire le prime indicazioni su questo mercato, Fabio ha scritto questo, questo libro che si chiama Dubai Top Secret, i segreti per avere successo nella città dove l'impossibile diventa realtà. Uh, qui ci sono delle nozioni di base per capire come, come avvicinare questo mercato, eh, quali errori da, da evitare. E intanto cominciamo a carpire qualche segreto da Fabio <ride> proprio durante questa <ride> intervista. Allora, Fabio, perché investire proprio a Dubai? Ok, allora um, investire a Dubai um, ci sono tutta una serie di vantaggi che partono, diciamo, dal vantaggio fiscale che è quello più importante diciamo perché Dubai è una città a tassazione zero quindi non okay. ci sono tasse né sui redditi né sulle società e, e tantomeno sugli investimenti immobiliari quindi non si pagano tasse, a tutta una serie di altri, di altri fattori come possono essere la stabilità politica del paese, ehm, il continu la continua evoluzione ehm, delle infrastrutture, cioè il governo continua a creare nuove infra infrastrutture per attrarre nuovi investitori da altrettanti paesi esteri, perché eh, gli, investi gli investitori che eh, spostano i loro capitali su Dubai sono tutti eh, eh, sono tutti provenienti da nazionalità estere, 140 nazioni investono certo, a Dubai, Dubai sì. Certo, eh, com'è che ti sei avvicinato a questo mercato? Intanto raccontaci un po' di te da dove, da dove arrivi okay. eh, e come, come mai ti sei così eh, focalizzato su, su Dubai? Okay, beh, io arrivo dal settore edile e immobiliare, ho sempre ah, fatto okay. questo portando avanti le aziende di famiglia eh, poi nel 2008 quando c'è stata purtroppo la crisi di settore eh, ho cercato di aprire un attimo la mia visione spostando un attimino il focus da quello che era Milano, la mia città dove ho sempre operato, andando a vedere eh, le opportunità presenti all'estero, certo. quindi eh, è da qui un po' che nasce lo spostarsi su Dubai Cosa ti ha colpito di Dubai? Beh, innanzitutto mi ha colpito, vabbè, eh, comunque una città dove è presente moltissimo lusso quindi ci sono tantissime persone che hanno parecchi soldi da investire, non solo ci sono persone che eh, intendono non solo investire nel paese ma anche proprio trasferirsi Ok, quindi una scelta di vita comunque. Esatto, proprio eh. una scelta di, di lifestyle no? sì, sì, sì. E Dubai dici che è una vita che merita comunque questo tipo sì, di... Assolutamente, sì, di... sì sì sì di, di considerazione. Assolutamente. E, allora, di, di, di Dubai si parla spesso, ne parlano in tanti, eh, qualcuno parla di, di bolla immobiliare, di una fiscalità che non è um, così certa da qui a qualche anno, Uh, e quindi ci sono un po' di dubbi no? su, questa, su questa meta, tu cosa ci dici? Allora per quanto riguarda il rischio bolle immobiliare, eh, questa è la domanda che mi fanno tutti perché, consueta. Eh sì, è la domanda consueta, quindi eh, su questo posso solo che diciamo, riportare una statistica di una importante banca l'UBS sì. ehm, che ha creato l'indice eh, Real Estate Bubble Index che analizza okay. proprio il rischio di bolle immobiliare nel mondo Dubai in questa classifica non è presente, okay. Le due quanti paesi sono presenti? Eh, tutti praticamente. Tutti, sì, ok. Sì. E il, i, primi due... I primi due sono Londra e Hong Kong, Hong Kong, Chiarami, Kong chiaramente. Okay. Londra era evidente che era certo. rischio bolla e, e Hong Kong okay. è ruota. Okay. E invece sulla fiscalità, secondo te è un sistema che terrà ancora a lungo o eh, c'è qualche, eh, qual qualche segnale che lascia presagire un? Guarda, una allora, ecco, secondo, secondo il mio punto di vista, l'unica cosa che è quasi certa secondo me l'introduzione dell'IVA da qui a qualche anno. Ah ok, si quindi, parla già di aliquote? Sì, eh... dovrebbe essere intorno al 3, 4 ah, qualcosa quindi, del genere. Sostenibile, sì, sostenibile rispetto alle nostre. Assolutamente, eh. sì sì sì. Ok, ok, senti Fabio, eh, qual è il futuro secondo te dell'investimento immobiliare? immobiliari, eh, proprietà, proprietà diffusa o possesso? Bah, sicuramente il possesso è la cosa migliore no, di questi tempi uh -huh. cioè. Alcuni investimenti che noi guardiamo su Dubai ehm, ragionano proprio in quest'ottica no? anche perché per noi sarebbe difficile andare a gestire un immobile va bene che sono sei ore di volo da, qui, da Milano a sì. Dubai però il discorso è che eh, noi non siamo in grado di gestire una proprietà turistica o qualcosa del genere, sì. non abbiamo né le competenze né la possibilità economica certo. quindi quello che stiamo cercando di fare è acquistare degli immobili in determinate zone che hanno de determinati rendimenti e che non dobbiamo gestire direttamente. Quindi c'è una società che di solito è una catena alberghiera a 5 stelle che si occupa poi della gestione dell'hotel, ho capito, ho capito. Ehm, allora, l'investitore che tipo di approccio ha? Cioè, allora, compra. Compra un immobile in piena proprietà per la rivendita, per una redditività da locazione, o eh, e prassi in loco, magari comprare quote di un investimento più ampio? Come funziona? Diciamo entrambi, allora quello che consiglio io è di acquistare la proprietà in questo momento perché i prezzi sono veramente okay, bassi. prezzi bassi, sì, ci entrare adesso. nel ciclo immobiliare di recessione okay. in questo istante, quindi... Da qui al 2020 che ci sarà Expo si prevede che i prezzi continueranno ad aumentare okay. fino poi a di nuovo tornare in basso, certo. quindi l'idea è un po' quella di acquistare oggi, eh, tenerlo a reddito, affittarlo fino al 2020 e poi se c'è occasione eh, proporlo in vendita diciamo. Ok, ok. C'è la possibilità di comprare anche, non so, mh, per esempio in alcune zone, anche negli Stati Uniti si usa l'acquisto fatto in, uh, in club, insieme a questi Assolutamente, sul di posto direttamente a Dubai è fattibile okay. questa cosa, anzi è una prassi abbastanza comune. E comunque normata in loco, Assolutamente, dire. ci sono tutti i contratti per, che regolano questa questa tipologia, questa di, tipologia investimento. di investimento esatto sì, okay, sì, sì. Okay, okay. senti Fabio allora eh, so che tu eh, proprio per avvicinare eh, questo, questo concetto quindi l'investimento immobiliare a Dubai fa conoscere anche la città, l'economia eh, cosa succede lì? fai diversi eventi? assolutamente okay. sì. so che ne hai due in uh, programma quindi non so esatto. se vuoi fare un appello a chi ci segue okay. per... sì allora eh, gli eventi si terranno a Milano il 30 settembre cioè questo è uno degli eventi, uno dei due eventi perché il primo si terrà a Milano eh, dove racconteremo un attimino tutte le dinamiche del mercato immobiliare di Dubai, spiegheremo anche eh, come funziona, che tipo di società si possono aprire, tutto, tutto cioè, diciamo... L'architettura diciamo di investimento. Sì, esatto, okay. l'investimento. Dopodiché a novembre eh, faremo tre giorni a Dubai, Cazzi, il 18, sì. 19, 20, eh, dove proprio porteremo le persone sul posto a toccare con mano sì. quello che stiamo proponendo. Diciamo. Ah, Ho capito, quindi proprio un'attività un in loco. Esatto, sì, sì, sì. Ok, bene. E per entrare in contatto con Fabio Raffaeli eh, si utilizza il sito Immagine sì, Investire a Dubai. Dubai Punto com. Punto com ci sarà un form di contatto immagino assolutamente um, si può scaricare gratuitamente un manuale dell'investitore okay. dove lì inizia, si può iniziare a prendere diciamo essere edotti di qual è il mercato immobiliare certo. di Dubai perché è importante prima cosa sì, sì, sì, come gesto di responsabilità e quando si affrontano diciamo così scelte di questo tipo anche assumere tutte le informazioni assolutamente io eh, proprio è rigata. una cosa a cui ci tengo che le persone siano edotte prima di certo. fare un passo Bene, bene. Allora, tempo, tempo ultimato. Come, come capita durante le interviste, <ride> che sono sempre interviste brevi. Quindi, ringraziamo eh, Fabio Raffaeli di investiredubai.com eh, per questa sua disponibilità. Quindi, grazie. Grazie a voi, Gerardo, dell'opportunità. E noi ci vediamo in occasione della prossima intervista. Quindi, da Fabio e Gerardo, un saluto a tutti. e Alla prossima. Ciao.